Salve a tutti carissimi, faccio questa piccola introduzione in questo video questo è un video particolare dove parlerò un po' delle possessioni e dell'esorcismo grazie ai PIT che mi hanno chiesto eh, un piccolo contributo. Ne ringrazio e a presto e buona visione. Andiamo subito a parlare di queste due eh, tematiche molto belle. Non andremo in profondità perché c'è tutto un mondo dietro eh, ma piacerebbe che anche voi possiate approfondire un qualcosa di più su queste cose. Siamo subito che la possessione demoniaca è la padronanza del demonio sulla persona. Detto questo, fa capire che cos'è, ma andiamo uh, a, ve a vederla in maniera più da vicino. La persona perde l'equilibrio e eh, vive in maniera disorientata, fa gesti inaspettati, a volte è violento, a volte parla lingue eh, strane ma però siamo abituati che la possessione è come fosse un fatto di una persona violenta e forte, ma non consideriamo affatto che la possessione demoniaca non è necessariamente avere una evidenza così evidente, palese, eh, perché ci sono Tanti tipi di possessioni. Possiamo classificarle nello stato dell'uomo in tre modi. I primi tre modi per capire i vari livelli della possessione. Il primo livello, la vessazione, è un semplice fastidio nello stato d'animo. Di tipo un rimorso dopo aver, aver commesso un peccato stiamo dicendo materia teologica e spirituale poi c'è il secondo livello l'ossessione che è un fenomeno di disturbo nello stato d'animo con degli in incubi angoscia profondo paura tensione inquietudine qualche piccolo dolore fisici eh, non essersi puro indeciso pauroso tutte queste cose qua che a volte potrebbe perché sappiamo che chi vive la fede una maniera retta che si fida ciecamente del signore eh, non ha paura eh, perché sa di chi si fida e che lo illumina. Terzo elemento, e lì vediamo proprio la possessione demoniaca, che è caratterizzata come fenomeno sovrannaturale, che sovrasta la coscienza della persona, è predominante sulla volontà e su tutto. La persona per lì è morta, eh, con la sua coscienza perché c'è un'altra coscienza un altro ospite dentro di essa che comanda la eh. eh, personalità della persona resta anomala perché uno spirito che non controlla i suoi movimenti quindi perciò si chiama possessione, viene presa da un'altra un entità, un altro spirito. Ma se vediamo un altro livello antropologico, vediamo che possiamo distinguere in due tipi di possessione, quelle positive e quelle negative. In quelle positive il soggetto è posseduto e fornirebbe infatti ospitalità, uno spirito benigno utile anche per la comunità. L'ambito teologico potremmo dire i doni, carismi o la grazia del Signore è fusa in Lui. In quelle negative l'ospite invece mostra chiari intenti maligni, portando al caos, disordine, eh, tormentando senza sosta i soggetti personalmente nella comunità e nelle case. Poi a livello ideologico, come dicevo prima, in aggiunta a quei livelli di prima, troviamo quella sonnambulica è quella lucida. La sonnambulica si riscontra una totale assenza della personalità originale dell'ospite che è rimpiazzata da quel dell'essere sovranaturale invasore. A volte anche i, uh, i miracoli oppure quei fenomeni mistici oh, tutti questi fenomeni è la presenza del Signore e Lei in quella lucida invece l'ospite è cosciente è conso della propria situazione quindi mantiene la propria personalità ma percepisce di essere stato invaso e occupato da qualcosa di negativo si può manifestare il demonio. Il demonio si può manifestare in varie mani attraverso il far sentire la sua voce nella mente, le bestemmie incontrollabili che pullulano il pensiero, la versione al sacro, anche al nella chiesa, ad esempio, durante la messa, oppure. Eh, di non voler concludere la preghiera si sentono tutte queste cose che compattano eh, tra il bene e il male eh, certo può, la persona in possesso può entrare in chiesa tranquillamente eh, eh, ma a contatto con il sacro ad esempio a contatto con l'acqua santa eh, ha degli atteggiamenti che si vedono a occhio puro. Un'altra cosa, ancora vorrei dire: eh, in queste persone possedute a volte si sente anche dei dolori atroci in tutto il corpo, movimenti esteriori, disgusti, il senso di suicidio. E tante altre eh, sensazioni che fanno parte del non bene, eh, che chiamano il mare, il suicidio, la morte, eh, atteggiamenti negativi, adiabbiature, cose che non fa il bene perché il bene richiama bene istica bene, istica la carità come viene come può essere trasmesso questa questa possessione uno dei tanti modi proprio albero genealogico si, sì, eh, si può trasmettere si può trasmettere gli antenati non trasmettono solo l'eredità fisica, ma anche quella spirituale. Ad esempio, un antenato criminale morto impenitente, che non ha chiesto conversione, anzi, contento di quello che ha fatto, eh, può generare un demonio nel suo albero genealogico nella sua generazione i demoni possono essere generati attraverso il suicidio in famiglia l'aborto omicidio stregoneria e con altri peccati insomma personali i cosiddetti peccati gravi <ride> ecco perché a un'altra chiesa combatte contro queste cose non accetta queste cose perché vanno contro la vita eh, l'aborto va contro la vita eh, l'omicidio va contro la vita la stregoneria va contro la vita la possessione demoniaca forte avviene quando la persona ha ingerito o mangiato della roba malefica eh, mischiata con vari alimenti, carne, verdura, ad esempio come esiste, come esistono le cose benedette dalla Chiesa tramite i suoi ministri, eh, così anche Satana, anche attraverso i suoi ministri che fanno il contrario, ma ne dicono in nome, tendenumonio, gli oggetti che diventano agenti del di mare. Eh, anche qui bisogna aprire una grande parentesi, eh, ma come dicevo all'inizio, eh, il discorso non è così semplice, eh, ma è molto aperto, eh, cerco di fare sempre a me una sintesi. Eh, I demoni non bisogna mai temerli, eh, perché vedete? Prima di tutto il potere appartiene a Dio. Solo a Dio e più a nessuno. Nel eh. mondo non accade nulla senza il liberato permesso di Dio. Eh. E penso sto facendo un discorso prettamente religioso, eh. ma è un discorso che può essere preso anche per chi non segue una dottrina come questa uh, come quella della religione cattolica eh. apro una parentesi e chiudo subito eh, che le possessioni non solo sono nell'ambito cristiano ma anche in altri ambiti non di religione cristiana eh, con il loro nome eh, con il loro rito ecco la loro specialità specificità delle cose chiuso la parentesi dice, egli controlla tutte le cose che si muovono nell'universo egli è onipotente perché lo mette a lui tutto sotto controllo ai demoni non bisogna mai temere perché sono semplici creature di Dio, <coughs> appartenevano alla schiera degli angeli, ma si misero contro il volere di Dio, erano i figli della luce che poi con la loro ribellione, la loro vita è diventata antitesi a progetto suo. Quindi furono condannati per l'eternità perché hanno voluto contrastare i progetti di Dio e Dio non li ha spalmiato. Dio a volte permette anche di essere posseduto, non è neresia, è vero, eh, perché a volte vuole provare il suo servo oppure vuole un bene maggiore. Eh di quella persona come la sofferenza eh? la sofferenza accettata per quello che è offerta a Dio mh, per un bene migliore eh, può portare tante eh, grazie tante eh, benefici eh, e qui sarebbe lungo da, da dire eh, ma passiamo un po' in sé per sé l'essenza dell'esorcismo lo scongiuro lo scongiuro è l'ordine impartito al demonio nel nome di Gesù di abbandonare quel corpo o più genericamente di liberare dalla sua influenza malefica eh, luoghi cose o persone cosa importante da sapere è che nell'esorcismo antemonio non si chiede nulla nulla, ma si comanda eh, io ti ordino eh, per la potenza di Dio eh, questo fa parte di tutto il rituale perché il rituale che usano i sacerdoti e solo i sacerdoti possono usarlo quel rituale ci sono anche le preghiere per i raici, eh, ma nel sergismo eh, proprio, il se è esorcista, ogni cristiano è esorcista, eh, ma solo sotto mandato il vescovo ha pieno potere eh, per queste cose qua. Eh, in quanto ai sacramentari, eh, sapete, sacramenti e sacramentali, sacramenti sono quelli che sono nati dalla croce di Cristo, i sacramentari eh, sono eh, bendizioni, eh, preghiere e tutto quanto racchiude in questo eh, ambito. Detto così in maniera molto breve. Eh, quindi, gli esorcismi agiscono in ex opera operandis, ecclesias, ossia per la forza della Chiesa che prega. In pratica, essi portano alla liberazione posseduto grazie al potere di intercessione della Chiesa. Quanto sacerdote fa nel esorcismo? Che non lo fa a nome suo, ma lo fa a nome di tutta la Chiesa. Come dire, in quel momento c'è tutta la Trinità che opera, Padre, Figlio e Spirito Santo, insieme agli angeli, insieme ai santi, che opera per liberare quell'anima. Quindi c'è un, una dura lotta che, che si affronta. Non si vede agli occhi chi assiste eh? a volte si chiede non troppe persone ma giusto quelle eh, che servono eh? ma in quel momento c'è una dura lotta eh, l'esperienza ci rivela che affinché un esorcismo possa essere pienamente efficace e di vero aiuto a posseduto c'è bisogno anche Quest'ultimo abbia la volontà di liberarsi. Eh? Anche quelli che lo circondano la avere la volontà, il desiderio, quello di essere liberato. Solo la volontà di conversione, la costanza nella preghiera e nella frequenza dei sacramenti consentono la piena efficacia di questa orazione liturgica. Quindi Dio non può imporci la grazia che Dio è in libertà e ci lascia liberi eh? quindi se voglio eh, Dio mi libera eh? diversamente l'esorcismo si sì, divenerebbe eh, un, un inutile fatica eh? anche se i vi posseduto vi viene liberato quindi Gesù si sorta sempre a non abbassare la guardia. Guardate, piccola esperienza personale, devo dire che all'inizio del mio cammino da frate, eh, in, nel nostro convento si facevano proprio gli esorcismi. E, e non vi dico cosa noi sentivamo sopra, il seminario eh. e poi vedevamo il frate che lo faceva che era stanchissimo veramente eh, era pieno eh, finito alle forze eh, con tutte le sue forze eh, e poi si spiegava il perché chiudo così questa piccola parentesi eh. un'altra cosa importante che penso sia importante che eh, ogni esorcismo ha una sua durata: cioè, eh, non sempre in un'unica seduta eh, viene liberata eh, quest'anima, quindi, sono molto rari i casi in cui si arriva alla liberazione completa. Una sola sezione, eh. eh, ma a volte sono un anno, un mese, due mesi. Eh, Qualcuno c'è anche per una vita intera. Eh. quanto mh, il beneficio è pesante e duro, guardate, eh, non sempre. A volte, per esperienza, eh, a volte ci sono venuti anche più esorcisti mi raccontavo un frate che, che una volta tre di loro esorcisti eh, di fama, diciamo così, eh, non riuscivano a liberare questo corpo, eh, quindi l'esperienza di esorcisti ci porta a credere che quanto più il male era radicato, tanto più Tempo ci vorrà a estiparlo. Il rituale ci ricorda alcuni rimedi più diretti e specifici ai eh? come combattere per non essere intaccati da queste possessioni o allontanarsi o fare farsi come scudo eh? davanti e ci sono vari. Le prime sono la confessione sacramentale, confessare il proprio male a sacerdote, prendiamo il sacerdote come persona cristi in quel momento, non come persona um umana, eh? perché in quei momenti il sacerdote rappresenta Cristo, poi la santa comunione riceve quel pezzo di pane che è il corpo reale di Cristo cioè quello è una difesa un uh, esorcismo interiore che si cura, si difende poi la preghiera e il digiuno anche qui bisognerebbe dire che cos'è il digiuno non è non si tratta solo di non mangiare ma si può in tanti altri modi eh, e privarsi di qualcosa che ci tengo ma voglio conquistare un qualcosa uh, di più prezioso quindi rinuncio a quel momento quella cosa per ottenere qualcosa di più grande e poi sacramentali come dicevo prima uh, onorare le feste chiedere bendizione eh, benedire le persone chiedere bene per le persone eh, parlare sempre bene per le persone eh. Eh, anche se questa a volte manca ma con la confessione, Santa comunione, l'orazione e digiuno può sopperire a qualche sacramentale che viene meno. Poi, anche, sia portare che indossare gli oggetti consacrati dalle preghiere della Chiesa, proprio per, in virtù di neutralizzare l'azione di Satana, o tra croce, il rosario, in tasca. Adesso ci sono tanti modi. Uh, che lo fanno eh? che non deve essere una moda eh? ma deve essere un segno specifico del cristiano particolarmente che si adatta e si è rivelata l'acqua benedetta che siano tutti benedetti che con quest'acqua benedetta che viene infuso lo spirito santo e eh? che il primo scudo che si difende da ogni attacco. Poi c'è la Santa Croce, un crocifisso, come dicevo prima, e infatti il rituale prescrive proprio nei esorcisti di tenere tra le mani e sotto gli occhi in crocifisso, sì. Anche un semplice crocifisso fa tremare i demoni si è comprovato proprio questo che la sua sola vista mette in fuga poi nelle liquie dei santi ad esempio di le mie spalle c'è qualche deliquiario eh, e quella aiuta parecchio perché è una difesa contro il mare e poi non per ultimo ma ma importanti sono i santi nomi di Gesù e Maria, eh, di Maria Immacolata. Il demonio ha proprio terrore, non vuole neanche sentire. Eh, anche del Signore che ha il potere sul mare: eh, ha il potere un demonio, eh, quindi solo lui può. Uh, dominarlo come in tante vari passi della Bibbia e del Vangelo eh, <coughs> oltre a questi mezzi che ogni cristiano può usare per conto suo contro le violenze dei demoni eh, la Chiesa ne ha istituiti altri ufficiali per luso solenne dei quali riserva ai suoi legittimi ministri, nei suoi cismi. Cosa altro dire? Qualche consiglio pratico. Quanto si ha a che fare uh, con il mare, bisogna avere sempre una difesa. Io consiglio sempre di portare anche un crocifisso addosso. Non sarebbe male portare un po' di acqua santa appresso, eh, esorcizzata. Semplicemente, eh, perché lì vedete subito una reazione malvagia, subito la vedete, una reazione eh, eh, che possono anche reagire in maniera violenta. Ma se voi siete in grazia di Dio, siete stati, siete pronti con la preghiera, avete pregato prima di entrare in contatto eh, con queste cose, guardate, possono solo spaventarvi, niente più. Eh, perché voi avete un qualcosa di più potente che vi potenge. Eh... Anche a tanti, tante persone, tanti giovani, guardate che ci sono tante, tante possessioni. Guardate che il demonio non vi farà mai capire che lui esiste o non esiste, che quella cosa è sbagliata o non è sbagliata. È molto astuto, molto intelligente, fa passare le cose brutte per buone. Le cose eh, che si possono godere ma in realtà ti portano su un'altra riva eh, bisogna essere molto attenti su queste cose questo non vuol dire che bisogna rinunciare a tante cose a tanti divertimenti a tante cose ma eh, farle in maniera sempre equilibrate fare in maniera sempre con un certo criterio e stile di vita eh, vedete come vivete più sereni più tranquilli e con la gioia di divertirsi sempre di più e di affrontare la vita con serenità nonostante le tante tribolazione quant'anno anche la noia di soddisfazione eh, rancore eh. il demonio lavora in queste cose lavora in queste cose eh. ma se confidiamo la preghiera e eh, non abbassiamo la guardia stiamo attenti stiamo in grazia di Dio eh, con tutte queste questi rimedi tranquillo possiamo affrontare tutto eh. Tante storie dei santi lo raccontano. Grazie a tutti di aver visto questo video. È un invito alla preghiera, un invito a forzare la preghiera, conoscere veramente che significa pregare e ci vediamo al prossimo appuntamento. Bye bye, pace bene. Non circa una Ciao!